Buongiorno a tutti sono Luigia Tauro, ho fondato New Believe e la dirigo da quattro anni. La nostra azienda si occupa di educazione alla prevenzione oncologica eh approccio data driven. Noi partiamo misurando il profilo di rischio e i comportamenti di prevenzione della popolazione aziendale o delle basi associative dei fondi sanitari integrativi e creiamo una vera e propria mappa della prevenzione attraverso la quale è possibile indirizzare eh, iniziative di prevenzione in, in ambito welfare aziendale o eh, iniziative di prevenzione individuale, un vero e proprio diario eh, dei controlli. Eh, per rendere efficace questo, questo approccio eh, abbiamo lavorato in maniera innovativa, innovando profondamente il linguaggio con cui parliamo alle persone della malattia, utilizzando storytelling e tecniche di visual journalism proprio per portarli ad autoprofilarsi. Abbiamo innovato profondamente il modo in cui creiamo le nostre soluzioni mettendo allo stesso tavolo competenze molto diverse che vanno dall'epidemiologia eh, al data scientist, eh, alla, allo sviluppatore software per creare soluzioni che siano semplici da usare, scientificamente validate ma anche scalabili e replicabili perché il nostro obiettivo è raggiungere il maggior numero possibile di eh, persone e stiamo innovando profondamente la catena del valore della sanità integrativa. Il nostro diario dei controlli eh, fornisce ad ogni persona un check-up, un'indicazione di check-up personalizzato eh, per eh, appropriatezza dei controlli e frequenza degli stessi controlli eh, superando quello che è il concetto di check-up generalizzato che oggi si trova nelle polizze assicurative sia individuali eh, che collettive e la nostra visione è che eh, questo renda eh, la prevenzione sempre più accessibile ad un numero di persone sempre eh, più ampio. La nostra visione è creare una società eh, più consapevole e più sana e il mio ruolo in particolare è quello di fare in modo che questa visione diventi realtà. Grazie.